Pace e bene cari fratelli e sorelle, bentrovati! Nella prima domenica di quaresima incontriamo il testo delle tentazioni di Gesù. Quest'anno, secondo la prospettiva di Marco, molto più asciutto nei dettagli di Luca e Matteo. Alle tentazioni segue la proclamazione della lieta novella del Vangelo con l'invito a convertirsi. Visto il tempo penitenziale nel quale ci troviamo, soffermiamoci sul tema della tentazione e delle sue dinamiche. Come avviene la tentazione? Come combatterla? Andiamo un po' al testo. Anzitutto, Marco fa notare che dopo il battesimo lo Spirito Santo spinse Gesù nel deserto. Usa un verbo forte che vuole esprimere che lo Spirito sostiene con forza Gesù, che deve affrontare quel cammino, quel percorso, quella lotta. Come a dire che nella vita anche noi dobbiamo fare i conti con un avversario, il maligno, Satana, che in aramaico originariamente significa l'avversario. Gesù, potremmo dire, ripercorre il cammino del popolo di Israele nel deserto durante l'Esodo. Nel deserto fu messo alla prova e sappiamo bene come il popolo di Israele non si mantenne fedele. Gesù, invece, si mantiene fedele, vince il maligno e vediamo che la scena si conclude con quello squarcio di paradiso, quella riconciliazione bellissima. Gli angeli lo servivano, stava in mezzo alle fiere, proprio a manifestare come Gesù viene a riportare l'umanità a quella condizione di pacificazione con Dio, con il creato, in se stessa, che vi era prima della caduta del peccato. È qualcosa che davvero possiamo sperimentare anche noi nella misura in cui lasciamo regnare nel cuore Gesù e lottiamo vincendo la tentazione. Il Vangelo non si sofferma sullo spiegarci l'origine del maligno, ci fa capire però che il demonio esiste, è spietato e forte, è un angelo ribelle che tenta tutti alla rivolta contro Dio che vuol portarci alla perdizione eterna ma non può resistere alla signoria di Cristo. Ecco il diavolo è una creatura perversa che tenta tutti al male ma non è l'antagonista di Dio, potremmo dire una sorta di Dio cattivo, è una creatura il diavolo ci può tentare ma non ci può far compiere il male, noi possiamo acconsentire o meno alla tentazione. Anzitutto che cos'è la tentazione? Possiamo definirla come la suggestione operata dal maligno mediante la quale cerca di portarci al male, farci scegliere quindi il male anziché il bene, oppure un male maggiore rispetto ad un male minore, oppure un bene minore rispetto a un bene maggiore. A che livello opera la tentazione? La tentazione anzitutto opera a livello dei pensieri e dell'immaginazione. Fa leva sulla nostra concupiscenza, che è quell'inclinazione, quell'attrazione al male, che è frutto e conseguenza del peccato originale, gioca sulle nostre paure e a volte attraverso terze persone che consapevolmente o meno hanno accolto la tentazione nella loro vita. Cerchiamo di capire. Il diavolo ci tenta attraverso l'immaginazione e il pensiero. Anzitutto essendo menzognero la sua tentazione di fondo attacca il nostro rapporto con Dio. Pensate al libro della Genesi dove lavora il maligno sul presentare ad Eva un'immagine distorta di Dio, come qualcuno che ti limita, come un peso, presenta la parola di Dio come un ostacolo alla felicità. Ecco, il lavoro fondamentale del maligno è confonderci su Dio, allontanarci da Lui. Tanto meno abbiamo la luce della parola di Dio, tanto meno c'è la sua presenza nella nostra vita, tanto più siamo schiavi e prigionieri del male in tante sue forme senza che neanche ce ne rendiamo conto passate l'immagine, siamo come dei salami appesi che pensano di essere degli uccellini che volano liberamente. Quindi il maligno gioca anzitutto sul mondo dei pensieri, suscitando ragionamenti contorti e distorti che ci allontanino dal vero bene cerca di portarci lontano dalla parola di Dio e a disobbedirle in modo da staccarci da lui ed essere così senza la sua vita in noi, nella morte, schiavi del peccato. Ancora può suscitare delle immagini e delle fantasie negative che ci allontanano dalla felicità, dalla purezza, dal vero bene. Altre volte suscita pensieri e ricordi che possano guastare la nostra anima. Oppure può suscitare letture vittimistiche ed egoistiche della realtà, o anche farci ricordare e rielaborare in modo parziale e negativo la nostra storia e dunque inquinare la nostra memoria. Può suscitarci dei pensieri cattivi, contro gli altri che ci portino alla rabbiosa inquietudine, cercando di seminare discordie, invidie, gelosie, di seminare dunque separazione. Quindi, miei cari, una cosa importante è imparare a non canonizzare tutti i nostri pensieri. Sant'Ignazio, maestro dello spirito, diceva che i nostri pensieri possono venire da tre sorgenti, da noi stessi, oppure possono essere ispirati dallo Spirito Santo, dal nostro angelo custode, o possono essere suggeriti dal maligno. Quando passano i pensieri dobbiamo quindi imparare a setacciare, a distinguere cosa è buono da ciò che non è buono e lasciar perdere quanto non è buono. Nella nostra testa passa di tutto e di più, l'importante è non far fare il nido a ciò che buono non è. Un secondo punto del quale tener conto è sapere che la tentazione gioca molto sulla nostra concupiscenza, quindi l'attrazione al male, e sulle nostre emozioni, direi soprattutto sulle nostre paure. Ad esempio la tentazione può spingerci a consumare un piacere egoistico immediato, solitamente giocando molto sul livello fisico, corporeo, facendoci perdere di vista un bene effettivo e magari più profondo. Sant'Ignazio, parlando delle regole base del discernimento, ne riporta due che sono particolarmente illuminanti e dice così Alle persone che vanno di peccato in peccato, il nemico propone sempre nuovi piaceri e godimenti perché essi persistano e crescano nei loro vizi. Cioè va da sé che se tu hai imboccato la strada del male, sei preso in alcuni piaceri egoistici, in alcune dinamiche distorte, come opera il maligno? proponendotene di nuovi, cercando di non farti scendere in profondità in modo che tu continui in quella strada. Di contro lo Spirito di Dio cercherà invece di riportarci in noi stessi e sulla strada giusta come? Magari attraverso la contrizione, permetterà magari persone che ci richiamino al bene, ci pungola interiormente perché? Perché possiamo rientrare in noi stessi. Invece, per coloro che cercano di allontanarsi dal peccato e camminare nel bene, è proprio del cattivo spirito rimordere, rattristare, creare impedimenti, turbando con false ragioni affinché non si vada avanti. Cioè, il diavolo cerca di mettere tutti i bastoni tra le ruote possibili e immaginabili per frenarci in modo da non farci avanzare nel bene. Ad esempio, ti farà sembrare troppo Quell'ispirazione, quel bene che senti nel cuore, che sei chiamato a compiere, ti farà aver paura che tu non sarai felice, cercherà di scoraggiarti proponendoti, se non il male, un bene minore. Lo Spirito Santo invece conforta, incoraggia, sostiene, dà pace e gioia profonda perché? Perché si perseveri nel bene. Infine, miei cari, la tentazione può arrivare attraverso situazioni o persone esterne a noi che a loro volta, consapevolmente o meno, hanno accolto la tentazione. Facciamo un paio di esempi molto semplici. Un mio amico si droga e lo propone anche a me. Oppure sono felicemente sposato e una persona ci prova con me. E via dicendo. A questo punto ci chiediamo come fare per vincere la tentazione. Due cose importanti pregare ed essere vigilanti. La prima cosa è la preghiera, essere persone che pregano, che hanno contatto con Dio, che meditano la sua parola che illumina il nostro cuore, essere persone che attingono alla sua grazia nei sacramenti. E quando capiamo che un pensiero, una situazione è una tentazione, elevare sempre il cuore a Dio, chiedere il suo aiuto. Quindi essere persone vigilanti, attente, che sanno vagliare, valutare pensieri e situazioni. La tentazione, infatti, secondo i padri della Chiesa, ha tre step, tre passaggi. Prima di tutto c'è la suggestione, poi c'è la dilettazione, quindi ci può essere il consenso, cioè inizia con una suggestione, un'idea, un'immagine, una proposta. Se io mi diletto, inizio a coltivarla, a dialogarci e non taglio subito, rischio di cadere nel consenso, cioè di acconsentire al male. Ecco perché è importante tagliar corto quando ci rendiamo conto che una situazione, una relazione, un'idea, un pensiero è una tentazione. Tagliare, tagliare direttamente senza dialogarci. Si parla in alcuni casi di dover resistere, perché magari la tentazione non svanisce subito. E si parla in questi casi di resistenza diretta o indiretta. Si parla di resistenza diretta quando? Quando facciamo l'opposto di ciò che suggerisce la tentazione. Quindi la affrontiamo direttamente. Ad esempio, ci mettiamo a parlare bene di qualcuno del quale avremmo voluto parlare male. Oppure facciamo un'abbondante lemosina quando l'avarizia cercava di serrarci la mano preghiamo un po' di più quando il nemico ci suggeriva di abbreviare la preghiera o di ometterla del tutto. Oppure la resistenza indiretta, diceva San Filippo Neri, quando la sconfitta è inevitabile la miglior difesa è la fuga. Quindi riconoscerla, elevare il cuore al Signore nella preghiera e resistere. Qualora ce l'avessimo fatta, ringraziamo il Signore. Qualora fossimo caduti, non scoraggiamoci, ricordiamoci che la misericordia di Dio è grande, gettiamoci fiduciosi tra le sue braccia, invocando il suo perdono e lasciandoci guarire nel sacramento della confessione. E qualora fossimo nel dubbio, lasciamo passare un certo tempo e quando siamo un po' più sereni ripensiamo a quanto vissuto e se proprio non riuscissimo ad uscirne, apriamo il cuore con qualcuno che ci può aiutare. Chiediamo allora la grazia al Signore che questo tempo di quaresima ci renda più consapevoli e più forti contro il male, sapendo che con Gesù diventiamo sempre più liberi di amare. Che il Buon Dio vi benedica. Pace e bene a tutti!